La storia, un parte non so se sono 3 o 4 anni fa che sono venuti Marcello e Francesco, venuti mi hanno detto se noi abbiamo bisogno di qualche informazione particolare tu ce la puoi dare, non c'è nessun problema, e poi l'anno dopo mi hanno chiesto di andare proprio là, in Albania. Questa qua vedete questa qua con il sì. bianco, vedi lì che c'ha il naso un po'. Sì, sì. Questa qua sono da carne proprio, Va dal nero scuro al grigio, al grigio chiaro, piatto. Sì, sì. sì. Io sono sì. non sono veterinario, io parlo da veterinario, io sono veterinario e poi dopo io sono anche agricoltore a livello di campi, faccio la legna, faccio tutta una serie di cose perché è proprio una cosa che... Yeah. Yeah. dove si attacca no. la coscia alla no. pancia tutta coscia mi è buono stare attaccati proprio guarda vedi che si vede guarda si, si. si, si, ah, si battere no. il cuore siamo venuti in Italia per vedere un po' come funziona qua E che non posso, si i capos giusci, i capos bava non posso, non posso, è che migrazione. esperienza, Per farlo, i fermenti io li metto tutti nell'acqua. E dieci giorni dopo lo buchi, li sviluppa con la muffa e gli cambia il sapore. Però io lo faccio in un modo particolare che lo faccio a pasta quasi dura Tanto chi vuole sentire. Ma e la ricotta la riesce a fare senza problemi. A quanti arriva a arriva la macchina? Allora, lì, anche accento, se io ho imparato a eh, avere con l'esperienza con, con, con le mie capacità a eh, ottenere certi risultati mh, mi fa piacere che anche gli altri possano trarre il suo momento da, da, da quello che ho imparato io e così loro no, oltre che mangiare così si preparano meglio al uno riesce a controllare meglio se la mammella va bene se c'è qualche problema adesso per punimi të shumshit Adrian Tunavia da il volume del Tunisia. Dove eh, eh, agiscono e lavorano questi allevatori è molto simile a dove abito io. Tante cose che ho insegnato io, eh, gli sono servite e quindi dopo ogni anno si è creato un rapporto con il perché c'è la gente che è già il terzo anno che, che, che seguo. Faccio parte di una famiglia che hanno cinque fratelli. quindi. Eh, nasci con lo eh, diciamo, spirito così di condivisione di... Cioè, no... non sei per gli affari tuoi.